Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 18 luglio, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. Partiamo subito dal bonus benzina, come richiederlo e il punto nell'articolo di Anna Maria D'Andrea. E poi il credito d'imposta energia e gas con i limiti del de minimis bonus a rischio per le imprese e ancora società benefit più tempo per la compensazione del credito d'imposta. Si continua con l'assegno di incollocabilità e rivalutato l'importo per il 2022 e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il Fondo Straordinario Ristori ETS al via le domande appunto da oggi 18 luglio e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus benzina come richiederlo fa il punto Anna Maria D'Andrea come richiedere il bonus benzina di 200 euro nessuna domanda da parte del lavoratore ma è il datore di lavoro a decidere se riconoscere il beneficio esente IRPEF fino al limite previsto i chiarimenti sull'agevolazione sono all'interno dell'articolo che riguarda appunto il bonus benzina e su come richiederlo bisogna presentare Domanda: o i 200 euro sono erogati in automatico? Ovviamente i chiarimenti arrivano dopo la pubblicazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 14 luglio 2022, con la quale sono stati forniti appunto tali chiarimenti relativi all'agevolazione sui carburanti per autotrazione, sono sorti numerosi dubbi in merito ai soggetti beneficiari, uno degli aspetti poco chiari riguarda le regole per averne diritto. Il bonus benzina di euro è subordinato al riconoscimento dell'agevolazione da parte del di lavoro che volontariamente potrà decidere se attribuire o meno il beneficio ai propri dipendenti, tutti o solo alcuni di questi. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo, Proseguiamo con il credito d'imposta energia e gas con i limiti del de minimis bonus a rischio per le imprese. L'articolo ancora una volta di Anna Maria D'Andrea sul credito d'imposta energia e gas. La legge di conversione del decreto aiuti incrementa il valore del bonus spettante alle imprese ma in parallelo introduce nuovi limiti che rischiano di ridurre se non azzerare il beneficio. L'agevolazione entra nel perimetro della normativa sugli aiuti di Stato e regime de minimis con un tetto di 200.000 euro nel triennio. Vediamo quindi che per quanto riguarda il credito d'imposta energia e gas per le imprese nel rispetto del regime de minimis con la conversione in legge del decreto aiuti debuttano nuovi limiti per la fruizione dei bonus fiscali in parallelo all'aumento del valore dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese ai consumi del secondo trimestre 2022, il riconoscimento del bonus è subordinato al rispetto del limite degli aiuti di Stato. Passiamo poi alle società Benefit, più tempo per la compensazione del credito d'imposta, la compensazione della somma oltre la scadenza del 31 dicembre 2021, a prevederlo ancora una volta la legge di conversione del decreto aiuti che è stato approvato in via definitiva il 14 luglio scorso, il credito d'imposta non deve più essere speso necessariamente per l'anno 2021. Passiamo all'assegno di incollocabilità e -mail. rivalutato l'importo per il 2022 fa il punto Francesco Rodorigo. L'INEIL tramite la circolare 27 del 14 luglio scorso comunica la rivalutazione dell'importo per l'assegno di incollocabilità relativo all'anno in corso. Si tratta del contributo erogato agli invalidi per infortunio o malattia professionale, impossibilità di affluire dell'assunzione obbligatoria. Dal 1 luglio il nuovo importo è pari a 268,37 euro. Per beneficiare del trattamento bisogna presentare la domanda alla sede INAIL di appartenenza. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il Fondo Straordinario Ristori ETS. Al via le domande da oggi, 18 luglio, l'articolo è di Cristina Cherubini e fa il punto sull'avviso numero 2 del 2022 del 12 luglio scorso con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delinea i requisiti, le modalità di distribuzione e di invio delle istanze per richiedere i contributi a fondo perduto destinati agli enti del terzo settore. Si parte con le domande appunto da oggi 18 luglio. Diamo poi un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre con il riscatto della laurea quando conviene davvero gli esempi per tutti l'età da 30 a 60 anni e poi anche in questo caso c'è il bonus benzina fino a 200 euro arriva il benefit ai dipendenti delle aziende private e i numeri del giorno il primo è 180 riguarda il gas come ridurre i consumi e risparmiare 180 euro di bollette i 5 consigli dell'ENEA è l'articolo di Valentina Iorio e poi un altro numero invece 50 riguarda il grano duro prezzo sotto i 50 euro al quintale minimo dal 2021 cosa succede e è risponde Diana Cavalcoli. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Draghi ad Algeri per avere più gas, il viaggio del premier in Africa con sei ministri, l'articolo in questo caso è di Fabio Savelli e racconta quelli che sono gli appuntamenti del presidente del consiglio Mario Draghi prima di eh, riferire poi alle camere nella giornata di eh, mercoledì il viaggio ad Algeri sarà con diversi ministri, tra cui il ministro Cingolani, il ministro Di Maio, la ministra Lamorgese, la ministra Cartabia, il ministro Giovannini e la ministra Bonetti. Il tema al centro di questo viaggio è il gas. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo, per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it.